All'inizio della mia adolescenza ero obeso, letteralmente obeso, e la soffrivo molto questa cosa, anche perché i miei amichettini mi prendevano in giro, mi chiamano porchitto, cioè il piccolo porco. Eh, in qualche modo la soffrivo parecchio questa cosa. Chi sono? Non lo so. Vi è capitato anche a voi di farvi questa domanda? Chi sono? Boh, vi trovate a letto a pancia all'aria? vi rotolate da una parte all'altra e incominciate ad indagare la vostra natura che siete perché siete in questo mondo non so a voi ma a me è capitato molto e mi capita tuttora di dirmi ma chi sono? c'è una bellissima citazione che è stata un po' l'ispirazione di questo video che fa così tu non sai cosa pensi di essere ma tu non sai neanche cosa gli altri pensano che tu sia tu sei ciò che pensi che gli altri pensano che tu sia questa citazione mi ha letteralmente scatenato un qualcosa dentro, perché, perché? mi sono ritrovato molto in questa citazione quando ero un adolescente. Quando ero un adolescente mi interessava qualsiasi opinione, qualsiasi cosa che gli altri, gli amici, oppure eh, i miei genitori, mia sorella, qualsiasi persona mi diceva, andavo a analizzare e ho detto: ma Paolo, però pensa che io sono veramente così, no, io non sono così, io non sono così, non sono così. E in qualche modo mi andavo a trivellare questa testa con queste paranoie bibliche, paranoie che possono assomigliare a un t-rex che ti mangiano in un sol boccone durante alcune notti in cui durante l'adolescenza attenuavo queste paranoie con un buon bicchiere di vino forse due, forse tre, forse troppo. purtroppo però questo modo di pensare è insito a tante persone che non sono più adolescenti ma sono adulte e vaccinate quindi loro pensano che sono ciò che gli altri pensano di loro bam cioè eh, questo è un po' il frutto, il seme che va a sviluppare l'albero dell'insicurezza dentro di te che ti conduce a prendere decisioni e ti conduce a vivere una vita che non è la tua e non è nemmeno degli altri ma è quello che pensi che gli altri pensano che tu debba fare. E questo è a dir poco illucinante. Uno dei miei pilastri, uno dei miei cardini con cui leggo la vita, uno dei miei occhiali con cui leggo la vita è questa, che la realtà non esiste. La realtà esiste solo nelle nostre menti. Quindi io quando parlo con qualcuno e non mi trovo d'accordo, eh, non dico subito ah lui ha torto e io c'ho ragione, dico solo ah il suo modello di realtà è diverso dal mio. Poi, magari eh, mi persuade di entrare nel suo modello di realtà oppure io lo persuado di entrare nel mio ma non si sa quindi mh, questo ragionamento cosa c'entra? c'entra il fatto che eh, effettivamente noi pensiamo che gli altri pensano qualcosa su di noi ma in realtà è solo il nostro modello di realtà sono degli occhiali con cui vediamo e possiamo percepire che l'altro pensa qualcosa su di noi allora c'è un bias mentale ovvero una distorsione di questo cervellino vagato che abbiamo dalla nascita che si chiama spotlight effect. Spotlight effect, nel, nel tradotto dall'inglese significa no? Effetto faro, un faro che ti illumina. Crediamo che le persone ci diano molte più attenzioni di quanto effettivamente ce ne danno. Piccolo esempio, all'inizio della mia adolescenza ero obeso, letteralmente obeso, e la soffrivo molto questa cosa, anche perché i miei amichetti mi prendevano in giro, mi chiamavano porchitto, cioè il piccolo porco. Eh, in qualche modo la soffrivo parecchio questa cosa, ma allo stesso tempo per me il cibo, tuttora è una grande guerra con il cibo eh, è un riparo è un qualcosa che emotivamente mi dà parecchio quindi soffro di eh, fame nervosa fame emotiva chiamatela come volete comunque in ogni caso ero grassottello quando entravo pure quando andavo in allora prima cosa non andavo più in spiaggia perché mi vergognavo pensavo che chissà cosa pensano gli altri qua quasi giù poi quando andavo su dei posti magari avevo eh, una maglietta che mi faceva un po la pancia oppure dei tettine oppure queste cose qua io eh, pensavo che tutte le persone mi stessero a guardare e dico guarda quello quanto è grasso, ma chi ne fregava, che cosa, cosa fregavano le persone della mia eh, forma fisica avevo un ragazzo di eh, 14-15 anni che andava eh, a prendere qualcosa, non so, in un negozio oppure in qualcosa e lo spotlight effect funziona così, quando entriamo in qualcosa e magari ci sentiamo fuori posto oddio questa maglietta mi sta male, adesso tutti mi staranno a guardare questa maglietta ecco perché parlo di questo spotlight effect, perché effettivamente è proprio questo che ci induce a pensare che gli altri pensano qualcosa su di noi quando in realtà non stanno pensando a nulla quindi già è deleterio uh, fare qualcosa perché lo pensano gli altri pensate quanto possa essere deleterio fare qualcosa perché pensiamo che gli altri lo pensano No, non esiste. Uh, qual è però il punto di questo video? Voglio solo commentare una citazione che magari è anche figa, però lascio il tempo che trova. No, qui c'è un collegamento, un collegamento abbastanza uh, fine, ma uh, molto legato a un concetto del minimalismo. Qualcosa di cui nessuno parla in maniera diretta, o almeno non, non l'ho sentito, non, non ho ascoltato nessun video che parlava in maniera diretta del minimalismo applicato ai pensieri, è proprio questo, cioè come applicare il minimalismo ai propri pensieri. Sapete, cari mannaggia, abbiamo tanti pensieri nella testa, adesso non so qual è il numero, ma stiamo parlando di migliaia di pensieri ogni giorno, come facciamo a, a dire ok, tu sei un pensiero che vale, tu sei un pensiero che non vale, ma se lo applichiamo alle cose, se lo applichiamo poi alle persone, se non avete visto il video del minimalismo applicato alle persone, guardatelo qua o qua, perché non applicarlo ai pensieri che fabbrichiamo tutti i giorni, ne sono migliaia, migliaia, migliaia. Eh dobbiamo applicarlo anche ai pensieri, perché sennò no uno poi rischia di dare al pensiero di quello che pensa un'altra persona lo stesso valore di un'esperienza significativa, di un pensiero significativo che ti possa far emergere delle consapevolezze, delle intenzionalità. Eh, è difficile, come si fa? Eh, guarda, sto, questo, questo pensiero che mi è venuto mi ha stimolato a, a dire: ok, adesso studio come applicare il minimalismo ai pensieri e ci farò una serie di video. Intanto, questo è un video introduttivo eh, che ha stimolato questo BAM! non so, eh, ieri mi era venuto anche in mente scriverci un libro perché effettivamente poi tutto si ricollega eh, la mindfulness, la meditazione, i pensieri che arrivano qua e cioè, giù però il concetto è sempre questo eh, il mio obiettivo è quello di incominciare a vivere la vita secondo le mie regole se anche voi volete incominciare a vivere la vita secondo le vostre regole sembra tanto marketing ma in realtà è molto sentita questa frase cioè la mia missione nella vita è proprio questa vivere prima in primis la mia vita in secondo se posso dar valore far scattare anche agli altri quella rotella che dice wow, forse c'è di più in questa vita che pensare a pensare quello che gli altri pensano di noi, bla bla bla. Mm? Va bene, per oggi è tutto e se il video ti è piaciuto mi raccomando commenta la cosa più importante te l'ho detto per due motivi. Uno, perché mi piace tantissimo confrontarmi con voi. Non vuole essere un canale monodirezionale, questo io non sono un guru. I'm no f***. In culo, io sono solo una persona estremamente appassionata di questi temi che vuole condividerli e che magari se cresce appunto e commentando, dite anche all'algoritmo di YouTube sì, facciamo vedere questi video, sì, facciamo vedere questi video posso farlo diventare anche sempre di più una parte del mio lavoro giornaliero e detto questo io vi saluto con affetto e speranza ciao manna, ciao!